Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video avevo in mente di raccontarvi la mia esperienza con un volante di Red Drive e, e, e far morire il video così. In realtà vorrei parlarvi un po' della giornata di questo venerdì che è appena passato perché vorrei approfittare per arrivare a delle conclusioni di quello che è realmente è divertente quello che mi piace a me di una, di, una, di una simulazione di guida e di quello che gira intorno a quelle che sono le periferiche che ci aiutano appunto a fare simulazioni di guida. Con l'occasione che un mio amico preso insomma, dalla voglia di iniziare la simulazione dopo aver visto il mio canale YouTube pur essendo lui francese e non capendo l'italiano e aver visto la mia postazione eh, ha trovato un volante d'occasione su Le Boncoin che sarebbe al pari di Subito.it in Italia e mi ha chiesto di accompagnarlo a Bordeaux che sta qua dietro casa mia a 130 km e io ho accettato e ci siamo ritrovati per puro caso in un centro di simulazione di guida a nostra grande sorpresa e siamo stati accolti benissimo da questi ragazzi che hanno creato questo centro di simulazione in un ambiente tutto motoristico immaginate entrate già all'ingresso c'avete questa macchina che è incollata, attaccata al muro, fate due scalini, arrivate dentro, c'è un bar tutto con le cose dei motori, a destra c'avete grande schermo, classifiche cose, pompa di benzina e subito bah, una postazione di rift con quattro attuatori, casco di realtà virtuale, questi che ti accolgono, ciao ragazzi come state? Eh? ci fanno vedere sto volante, sto di 500, io ci do un'occhiata, è buono, puoi prenderlo e subito ci propongono di salire su al primo piano, facciamo due parole, dico che sono un, una persona che condivide la sua passione su YouTube con, con dei ragazzi italiani e subito iniziamo a parlare, a discutere e assolutamente chiedo di, di, di, di, insomma, di, di, di, di parlare di questa... di questa... Di, di questa di questo centro di, di simulazione e, e mi spiegano che c'è una parte in questa stanza sulla sinistra eh, per gli amatori e sulla destra per i professionisti, che a sinistra ci sono le postazioni eh, che sono tutte dinamiche ma con delle periferiche medio-alte in termini di performance, parliamo di T300 T500 e sulla destra il direct drive e lì il direct drive subito dico, io devo assolutamente provarlo. David, che è uno dei due, mi dice guarda Fabri che se tu provi il Direct Drive poi non torni più indietro. Quindi mi fanno la panoramica di quella che è la, la, la struttura in cui ci sono tutti schermi curvi, eh, sono tutte eh, diciamo, postazioni su una base r RSIT poggiate su delle lamine in alluminio eh, con due attuatori per insomma, eh, rendere dinamiche le postazioni. E poi mi spiegano anche i volanti, le pedaliere eccetera e io vedo una postazione e gli dico io voglio provare quella quindi vedo un volante direct drive con questa ruota da gt3 e gli dico senti si può scegliere la combo? mi fa sì e gli faccio ai ah, nogaro con una bella, 4, 3, bella ferrari 430 e mi dice ma perché questa, questa combo e gli dico guarda è semplice l'ho provato Ho provato realmente una ferrari 430 su quel circuito lì e vorrei vedere se realmente il direct drive è quel, offre le sensazioni che tutti ti dicono che sembra di essere in macchina e lui mi dice guarda non c'è nessun tipo di problema ti metto quella combo lì e, e così provi quindi mi siedo sulla postazione inizio un attimo a rendermi conto di dove sono seduto quindi sedile sportivo freni verticali tipo frex inizio a testare la, la frizione il, la, che poi non mi, non mi serve con la 430 il freno che sento che sembra di pestare su un muro l'acceleratore è molto sensibile e poi sto volante Bello, che non è attivo quindi leggero per il momento e, e nient'altro visto che sono combo da semi automatiche non hanno installato i cambi cambiatacca e poi guardo lo schermo in curvo sarà stato uh, due metri alto per uh, praticamente mi arrivava sino a qua inizio a vedere che qualche cosa che non mi piace sullo schermo è, ma non dico nulla e quindi avvia avvia il simulatore purtroppo non sono riuscito a filmarlo perché il mio amico stava anche lui filmando e non ho avuto il riflesso di chiedere al tipo te filmami mentre sto, mentre sto guidando perché sono stato stupido, ero preso da quello che stava succedendo. E più la mia concentrazione era sulle sensazioni che avevo già seduto sulla postazione, le differenze con la mia che sono immense e, e in più Piggiando sul freno, ragazzi, ho subito sentito questa mancanza di resistenza di questa lamina di alluminio perché c'è una sorta di elasticità che quando premevo eh, il freno sentivo che questa flessione, questa resistenza, mancata resistenza e quindi per poter andare giù a fondo dovevo, dovevo premere ancora di più e quindi era abbastanza staccato perché bisogna spingere in un certo modo. Il tipo fa partire il simulatore mi trovo nei box, motore acceso, cuffie, un po' scarsine secondo me per un, per un centro di simulazione come quello, e parte, parte la macchina, inizio a guidare, le sensazioni di guida nei pochi metri che faccio non possono restituire quelle che è l'esperienza di un direct drive e inizio a concentrarmi un po' su quello che sta succedendo. Intanto, girando gli occhi, negli angoli in cui il monitor diventa, i monitor diventano curvi, si, si vede uno sfilacciamento bizzarro che è quasi fastidioso, onestamente. E iniziano i primi disalternamenti della postazione, che quello è molto, molto gradevole, onestamente, e poi esco dai box, tolgo il limitatore e inizio a guidare. Prima curva, cerco il punto di corda e mi sento un po' sballare così, perché onestamente la visione di questo schermo gigantesco curvo non è assolutamente quello che ci si aspetta uno perché le proporzioni che sono rappresentate raffigurate nello schermo non sono assolutamente reali, è tutto mega gigante, il che non è assolutamente un qualcosa di positivo, perché? Perché il coinvolgimento non è quello che ti aspetti, io mi aspetto di essere in una macchina, quindi probabilmente questo ha un effetto negativo rispetto a quelle che le esperienze di gioco, ma tolto quello e dopo un po' di adattamento uno riesce comunque a capire, ad anticipare e a vedere quello che è il punto di corda è ovvio che anche la postazione che si muove con questi due attuatori dà comunque quella sensazione che ti fa un po' dimenticare quello che succede negli angoli della visione quindi sei un po' più concentrato come se fosse un monoschermo e poi c'è il volante ragazzi la pedaliera non ne parlo assolutamente ragazzi perché ve lo dico, io sono una fan del Club Sport V3 che assolutamente non cambierei per nulla al mondo perché anche questa pedaliera professionale non mi ha assolutamente soddisfatto, cioè sembrava che dietro il pedale ci fosse un, un, una pietra assolutamente inefficace e la sua, la, il suo fine corsa era forse di 2 cm quindi fare la progressione di frenata, dare la pompata, cioè inutile cioè, non, non c'è quella sensazione di... Cioè un freno non reagisce così, io gliel'ho detto e mi fa... Quello non è che neanche che mi ha dato soddisfazione Cioè non è una T3PA, ma non è manco una... cioè una Frex, cioè non... O era regolata male ragazzi, oppure non lo so, cioè la sensazione era bruttissima Infatti io ero lì come com un animale a spingere su quel freno e non, non è così che si frena, voglio dire, vabbè Torniamo al sodo del discorso il, il volante di Red Drive Mamma mia ragazzi, cioè quel volante ti dà una sicurezza micidiale perché semplicemente perché tu sei direttamente connesso con le gomme e l'asfalto tu senti qualsiasi cosa succede cioè la macchina sta partendo di culo e tu inizi già a sentire come se ci fosse lo spostamento di carico al volante è mostruoso perché veramente il dettaglio che si ha è indescrivibile, è qualcosa di, non so, la sensazione di leggerezza arriva al momento giusto, eh, la sensazione di fermezza quando le gomme riprendono grip, eh, lo spostamento di carico laterale, mamma mia, il sovrasterzo, il sottosterzo, cioè senti, veramente è, è bizzarro ma allo stesso tempo è divertentissimo e comunque dà una sensazione di realismo mostruoso e lo dico perché io ho provato la vera Ferrari 430, ovvio che non ho potuto fare il pazzo però le sensazioni in quelle curve, specialmente nel misto di Nogarò, le ho sentite e onestamente il Refactor 2, perché era quello che girava su quel simulatore, rende bene in termini di, di force feedback, non c'era un force feedback violento, era un force feedback giusto ragazzi, è quello che è, è la sensazione e l'emozione migliore che mi rimane di questa esperienza. Il resto era solo contorno. Cioè. Onestamente non, non so come descrivervi. Cioè, il puro divertimento me l'ha dato il volante. C'è cioè, la, la postazione dinamica che si muove diventa poi parte naturale di quello che sta succedendo, ma non è quello che mi divertiva perché uno si può aspettare cavolo c'hai la postazione dinamica ti muovi a destra sì ma non è quello che diverte è la connessione diretta almeno se siete appassionati e vi piace guidare volete sentire la macchina e io quello sentivo e non me lo davo il fatto che mi si muoveva il culo perché si muoveva il sedile è proprio il volante e quindi quello che è eccezionale di questo centro e quello che mi rimarrà sicuramente stampato è il volante la sensazione del volante probabilmente avessi provato un T500, mi sarebbe rimasto la sensazione del movimento del, del, della postazione, ma quello che predomina, senza ombra di dubbio, è quello che mi ha dato il volante e io ve lo dico ragazzi, se avete modo di testare un direct drive, correte, perché il connubio tra un direct drive, un casco di realtà virtuale, unito sicuramente con una postazione dinamica mamma mia, deve essere spettacolare io ho provato tutti un po' distaccati, cioè il direct drive con quindi una postazione dinamica e il mio casco vive eh, per la realtà virtuale però ragazzi se io avessi la possibilità L'unica cosa che, che prenderei è il direct drive, manco la postazione dinamica, perché alla fine quello che mi ha veramente divertito, come ho appena detto, è il volante. E quindi la mia speranza è che c'è una startup americana che è nata per creare un volante direct drive a un costo inferiore ai 400 dollari, economicamente ci sono arrivati, stanno partendo il progetto, spero che il, il volante non costi più di quanto abbiano dichiarato e che possa un giorno potermelo permettere, perché quello che era presente in questo centro di simulazione a Bordeaux costava 3.000 euro, poi che abbiano esagerato nei prezzi non lo so, perché. però intanto mi hanno detto 3.000 euro, il che può essere anche eh, vero. Oltretutto non è neanche ritenuto quella, quale fosse la marca dei pedali e, del, um, e dei volanti, perché i francesi con la pronuncia inglese o tedesca quello che era non sono tanto bravi come noi italiani quindi non, non ho insistito tanto anche se me l'ha ripetuto 3-4 volte ma tanto poco importa perché mh, quel prezzo lì non potrei mai, mai tirarlo fuori per un, per un volante poco importa ragazzi quello che eh, mi rimane di questa esperienza è che senza ombra di dubbio quello che può offrire un direct drive è qualcosa di meraviglioso e che alla fine tutto quello che è accessorio eh, non è così fondamentale quello che è fondamentale è realmente la connessione che si ha tra voi e la macchina che state guidando, poi il resto ovviamente è utile per aumentare le sensazioni e il divertimento è ovvio che se potessi permettermi una postazione dinamica me la comprerei ma non sarebbe la prima cosa, la prima cosa sicuramente un volante direct drive e su quelle ste mie opinioni e belle parole io ragazzi vi ringrazio come al solito per avermi seguito se il video vi è piaciuto un pollice in su non esitate a lasciarmi un commento qui sotto per magari condividere insieme a me le vostre esperienze di, eh, se avete avuto modo di provare un direct drive cosa ne pensate se non l'avete fatto iscrivetevi al canale tanto è gratuito Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video noi ci vediamo alla prossima da Fabrizio è tutto ciao